e sono stata in Consiglio regionale in, negli anni dal 2013 al 2016 vi voglio registrare questo video oggi perché per me è un giorno particolare infatti oggi comincerò il mio noviziato fra forse meno di mezz'ora e, e vi voglio anche raccontare una, quello che è stato per me il Consiglio regionale e prima vi racconto questo. Un giorno eravamo a fare capitolo locale in una fraternità e sapete che ci sono quei momenti in cui tutti cominciano a piangere, condivisioni, mi mancherete tanto, grazie. A un certo punto il presidente del capitolo, che forse non era una persona molto romantica, scoppia a ridere. Io la guardavo così e per cui scoppia a ridere pure io. Immaginate la scena era abbastanza e eh, questo per dirvi che il consiglio regionale il cammino in consiglio regionale è fatto di emozioni forti eh, a volte molto contrastanti fra di loro eh, anche a volte io stessa ho vissuto dentro di me queste emozioni così diverse mm, però l'importante per me è, è stato capire sempre da dove venivo verso dove andavo e soprattutto per chi io lo facevo eh, vi posso dire che questo cammino mi ha aiutato nel, nella mia ricerca vocazionale perché mi ha tenuta proprio legata al Signore anche quando io volevo scappare